Buongiorno amore mio! poi raccontiamo ai nostri amici che cos'hai oggi. Mm -hmm. Allora, amore ieri... che cosa? i denti? Ah, ieri hai perso un dentino, è vero, e l'altro ieri Anastasia, vero? Sì! Yeah. Ah sì, a distanza di un giorno avete perso due dentini. Allora, cosa è successo? È, cos è successo ieri sera? Ecco, non riesco a girare. Colo. Praticamente ieri sera a un certo punto all'improvviso ti si è bloccato il collo Sì ho fatto, adesso non posso farlo perché mi fa male, questo, movim... ah, già, questo movimento così subito veloce e mi ha fatto male E hai iniziato a farti molto male, hai dovuto prendere Nurofen, abbiamo chiamato un amico che ti ha fatto un massaggio con l'olio E stamattina purtroppo è sì. la E ti ha messo anche la pellicola per scaldare la parte ma stamattina purtroppo ancora ti fa male, vero? Quindi adesso proviamo ad andare in spiaggia. Magari facciamo un'insabbiatura con la sabbia calda mm. e vediamo se riusciamo a farlo passare e, o alleviare un po' il dolore. Va bene, amore? Scegli il costume. Allora, Vane, qua abbiamo solo questo qui e quello... o quello blu? Quello giallo, sai che non ho idea di dove sia in questo momento. Magari ah, a lavorare. So come... Mettiamo quello. Amore, eh? come stai? Come stai? Meglio? Abbiamo anche comprato l'arnica, abbiamo fatto un bel massaggino, adesso andiamo al mare. Oggi il tempo non è dei migliori, speriamo che non grandini pure oggi, ma non credo, dai. Ma ciao, amore! Ciao. Oggi vengono dai nostri amici a casa nostra. Dopo no, lei. facciamo nostri... degli, amici, degli amici. Facciamo gli amici? Facciamo i ghiaccioli? Sì. Alla menta? Sì, sì delle pizze le tagliate da robo. Cosa? Le pizze le pizze? Okay, tagliate i pezzettini non non tutti Ah, tagliamo i pezzettini, non nostri okay, amici? Ok, no, facciamo i ghiaccioli. Facciamo no? i ghiaccioli, no. va bene? Sì, eh, almeno anche giochiamo a roba. Tu vuoi giocare con Santiago, vero? No, no. Tanto abbiamo la nostra faccia. Hai fatto il bagnetto? Sì. Eh? Ma com'è il tempo? Sì. È un po' No, perché uh, eh, ma va via e ritorna. Va via, va via e ritorna. Va via e sì, ritorna. Via sì, ritorna. Via sì, è vero è tornato. È tornato il sole? Sì. Tra poco va via poi torna? Sì. Speriamo che non piova anche oggi, eh? No, domani c'è il temporale. Domani, domani e sì. Vengono da noi tutti i giorni. Esatto. Eh sì, domani sì. Sei contenta domani. che c'è il temporale domani, così, così stiamo tutto il giorno con loro? Sì, eh? non a con loro. ok. Vanessina prende il sole, ha fatto il bagnetto. Vanessina! Hai fatto il bagnetto? Vale, mi stai lanciando tutta la sabbietta addosso prova a scendere Ani mi fai un favore mi prendi l'asciugamano ok ciao amore facciamo i ghiaccioli dopo a casa Sì? alla menta e poi vediamo se abbiamo qualche altro sciroppo però non credo eh, che ci siano fammi vedere devi riuscire a infilarcela però e non gira, non cade? Ma no, non dovrebbe funzionare così, dovrebbe essere automatico, non funziona allora. A few later. Amore, siamo tornati a casa? E stava arrivando la pioggia, vero? Sei rilassata o hai voglia di fare una cosa con me? Pronto? Quindi non li facciamo i ghiaccioli? Sì. Ok, niente ghiaccioli. Boh, a posto, non ti preoccupare, vado a bermi un aperitivo con i miei amici, va bene? Ciao Vane! I miei amici sono già qua quelli che bevono l'aperitivo con me. E Gli altri amici forse verranno per cena. Ciao amore! Dicevo ad Anastasia che volevo fare i ghiaccioli. Poi sembra che abbia cambiato idea, ma all'inizio mi ha detto, no, no, voglio stare qui tutta rilassata. Tu li vuoi fare? Senti, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, vieni qua un attimo, eh? Sono già qui, li abbiamo già tirati fuori, però ascoltami un secondo. Volevo fare uno scherzo, volevo prepararne 5 normali e uno con il sale, che ne dici? O se sì. no li facciamo tutti con il sale e uno senza? No, no, poverini, dai, poi gli rimane la voglia del ghiacciolo, visto che sarete in quattro bambi ragazzi, bambini, e sono sei ghiaccioli. Sì, Vediamo se c'è qualcuno che riuscirà a prendere quello con il sale, Voglio vedere le facce chiamo Giulia che ha 15 anni Quasi no, Non è Giulia, no. è Giulie no, Lei così. si chiama Julie. Facciamo così ah, Giulia. Facciamo così. Che io e Julie e Vanessa sono insieme E io e Santiago siamo insieme Vediamo. Quindi Vanessa e Julie sono insieme E tu e Santiago eh. siete in coppia Sì sbagliato hanno vinto loro va bene se invece loro hanno preso quello sbagliato hanno vinto noi ok ma quindi ma qui ascolta ma quindi a Giulia Santiago diciamo che è una roulette russa che c'è la possibilità che no sì. non diciamo niente no non diciamo niente perché altrimenti non c'è gusto tutti lo assaggiano con un po' di dubbio e eh, capiscono. invece così fanno Oh. Esatto Dai, va bene? Allora avete capito ragazzi Se eh, non avete capito guardate il video Allora abbiamo sì. capito <ride> Che no. Il, no. quello in centro è con il sale No No. no. Ah, eh, ah, io, ah sì. io e Santiago Stiamo insieme Giulia Giul Giulia ma adesso vanno insieme Se io prendo il sale hanno metto l'oro Se lui prende il sale hanno metto l'oro No, no se lui prende il sale hanno l'oro Hai ragione. Ha ragione Ha metto è in coppia no, dobbiamo mettere quello in mezzo con il sale. No, perché quello Io in mezzo non lo prende nessuno. Li, pre li prendete sicuramente intorno. Quello in mezzo non ha il sale, uno degli altri cinque, si sì, invece, ok? Ma allora, facciamo questo qua, guarda, questo qua. Vabbè, poi quando li prepariamo, li, prepariamo. li mettiamo. Dai, va bene, okay. dai. Anche perché Vanessa nel congelatore questo qui non la possiamo mettere, perché è troppo grosso. Metteremo soltanto i ghiaccioli. Allora, Vanessa, ci siamo? Vedo che ti sei già organizzata, quindi abbiamo la menta, l'acqua e il sale. Allora, come potete vedere, guardate, questi sono i chiaccioli normali sì. e questi sono quelli. Alla frutta con i, proprio... i pezzi di frutta. Partiamo, aprine uno. E allora, vuoi la base così li appoggi nel frattempo che li prepari? La base. Ah, sì. Ah. Eccola. Tu non vieni a farli? No. Allora... Questa è la base stella, non so il perché. Ah, piacciono, mi fa Allora, cosa mettiamo? Prima la menta? Intanto lo appoggi. Io direi di mettere per prima la menta e poi aggiungi l'acqua. Dimmelo te sto eh. Vado, no, è, anche lui. è nuova? Devi sì. sollevare il tappino e toglierlo. Mmm, che profumo! Di menta per caso. Dai, prepariamo il primo. Dimmi, oh! Vai, vai! Sì, vai, vai. Ma c'è già l'acqua! Ma no, è fatta così la menta. No, no, no. Sì, ha ragione Vanessa, Ma questo no, no. è già un preparato Ingediante. per acqua la menta. C'è già dell'acqua, quindi sì. non dobbiamo nemmeno aggiungerla. Fantastico! Sì. Ah, <ride> eh. Dai, sì, vai, fino... sì. vai, vai, vai, vai! Basta, sai, adesso non metti non il sento. tappino. Io non la sento. Ma, no, ma lì nella lì menta non lì dentro, nella menta okay, mettere il tappo. Okay. chiudilo bene Sì. è chiuso bene? Ok, prepariamo il secondo dai, prendi ma che okay. okay, Ricordiamoci di mettere in uno di questi il sale, ok? Ok, ah, oh, vero, mettiamo nell'ultimo, ok? Perfetto, Tappino. Bello, dura ok vai dai Ani preparane uno tu devi semplicemente riempire con la bottiglia la menta il contenitore ah, Ole, boh. Ma il, il sale lo mettiamo nell'ultimo va bene okay. posso farlo io? che cosa l ultimo ultimo no, no. non è l'ultimo questo ne mancano ancora tre no sono sei eh. ne era sono sei eh, ma tu? Certo, li facciamo tutti. Okay, anche... Così se qualche adulto lo vuole. <susurra> Speriamo di no. <ride> Magari neanche ma pensare ragazzi che magari neanche vengono. Infatti, ed è una sfida tra di noi. Ma magari abbiamo, la sentita, Ragazze, magari abbiamo la Ascoltatemi bene, non dite niente a papà e a Fabrizio e a Francesca. Cerchiamo di offrirlo anche a loro nel caso in cui non vengono i nostri amici, va bene? Sì, ma che vengono Altrimenti possiamo aspettare domani che vengono sicuramente a pranzo e offrirglielo domani. Hanno scritto E chi è che ha il mio telefono? Papà? Sì, sì Quindi non sappiamo la risposta Sembra, sembra musica Eh Ma aspetta eh. Mamma Ha scritto? Sì E cosa ha scritto? È eh, un messaggio vocale. Ah Ok ascoltiamolo. Sì, ma la mia senti Allora mangiamo una cosa qua Perché Davide ha detto adesso E ancora ci dobbiamo asciugare i capelli Mangiamo una cosa qua E se non siete troppo stati Dopo vediamo subito la cucina. Ok Vanessa rispondi che va bene Vi aspettiamo dopo cena No Cosa? No, tempo di cenare fammi sapere tu Sì, tempo. sì, Lili, va bene, noi vi aspettiamo, noi siamo a casa. Allora, ragazzi, quindi vengono dopo cena sì. giusti per il ghiacciolo, giusto? Sì. Dai, Vanessa e Anastasia, veloci su. Anastasia, fatti male, mi raccomando. Guardate cosa fai. vediamo cosa sai fare? Eh, poi magari stasera. Non so se ve la faccio vedere. Stasera. Ah, stasera ah, ce lo fai sì, vedere. Detto, Ascolta, Anastasia, ascoltami bene, eh, non no. devi Ridere perché io ti conosco troppo bene. So già che tu riderai e farai Dai, capire a loro. No, Guarda, che Giulia è grande, il ciuccio, lo capirà giù. C'è il ciuccio, no, ciuccio, ciuccio, ciuccio. Ah, brava, ciuccia il ciuccio. Così non ridi. Ecco, allora, tieni la bocca occupata. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Ani, l'ultimo è l ultimo, l ultimo, l ultimo. Ah, eh, questo. È quello con il sale. Mettiamo prima il sale, mettiamone un bel po' di sale eh, perché si deve sentire subito. Sì. No, tantissimo ce ne vuole, niente. No, no, aspetta. Ma perché? Vabbè, dai, lo stesso. Anche un... Ancora sale, vi aiuto sì, io, dai. Guardate Madonna. ragazzi. Ancora, no. ancora. Abbondiamo di sale. Il primo morso deve essere mm. devastante. No, vado io! Dai, uno avano e poi basta però, perché ce n'è abbastanza adesso. Ok. Ragazzi ci siamo, i ghiaccioli non sono pronti perché adesso li mettiamo nel congelatore e ci vediamo dopo quando arrivano i nostri amici e gli offriamo i nostri ghiaccioli super buoni, giusto? Sì, super buoni! Vane, sono arrivati i nostri amici, sei pronta? No! prontissima? Solo che non vedo Anastasia. Allora prendi i ghiaccioli. Chiamiamo Santiago e Anastasia e Giulia Ciao Ani, sono arrivati i nostri amici. Finalmente possiamo mangiare i ghiaccioli che abbiamo preparato. Li prendi tu piano piano, eh. Sono in... Ah, piano piano che si aprono. Mettili qua. Mettili qua. Brava. Ok, dammi, prendi gli altri li metto io. Ok, ragazzi, i ghiaccioli non sono ancora pronti e purtroppo Anastasia, estraendoli dal congelatore, ne ha rovesciato uno e potrebbe essere proprio quello. Quindi aspettiamo che siano completamente pronti e vediamo se riusciamo con lo scherzo. Ascolta, c'è stato un piccolo problema con questi ghiaccioli che non si sono mai formati. Non si sono formati. Ma perché non siamo stati così bravi? Poi c'è stato un disastro, guarda. Apri... Sono tutti aperti. Provo a prenderne uno. Vedete ragazzi, riesce, è liquido? Aprile. No, e eh, come faccio? Aprilo tu. Guarda, tira su, tira su. E si sono formati. Com'è? È buono? No. È salato? No, dai, dici che è quello? è forte magari dovevamo diluirla questa questo questo liquido che era già nella bottiglia era meglio farlo una a testa una alla volta no, no ma secondo me era giusto il procedimento però non si sono formati e quindi Io non abbiamo vedo. potuto finire questo abbiamo questo non si sono formati dai rimettilo dentro mettilo nel congelatore e vediamo se domani mattina sono pronti ok ah. Tanto ne approfitti e li Dici. Vabbè intanto i nostri amici se ne sono andati perché non abbiamo domani potuto neanche a... vengono domani a pranzo, non abbiamo potuto dargli il ghiacciolo nella speranza che prendessero quello al sale, quindi il video finisce qui, allora iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un pollizzone in su